ben trovati, questa è Sky TG24 e io sono Chiara Piotto. Siamo pronti a collegarci immediatamente con Sky Academy Studios per importantissime novità. Andiamo subito a dare la linea allo studio 1. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sky Academy. Io sono Francesco Pirson e io Sofia Scaglione. Oggi vi parleremo di un argomento molto importante, l'inquinamento del mare. Nel mare purtroppo finiscono enormi quantità di differenti inquinanti, colpevoli per tutto ciò, è l'uomo. Ciò di cui parliamo noi oggi è l'emergenza più grave, l'inquinamento dato da rifiuti plastici. Entro il 2050 il peso della plastica negli oceani supererà quello di tutti i pesci, secondo quanto prevede una relazione della Ellen MacArthur Foundation effettuata nel 2016. Pensate che negli ultimi 13 anni è stata prodotta circa la metà di tutta la plastica fabbricata dal 1950 ad oggi. Per la salvaguardia del mare si consiglia di usare borse di tela al posto di sacchetti di plastica, usare la borraccia al posto della bottiglietta d'acqua e non usare cannucce. Eliminare piatti e bicchieri monouso e prodotti con imballaggi non riciclabili. Ma colleghiamoci subito con i nostri inviati Daniela Campora e Gioele Prina che in diretta da Bibbione ci mostreranno gli evidenti danni. Arrivederci. Arrivederci. Grazie per la linea. Buongiorno a tutti, mi chiamo Gioele. E oggi siamo qui sulla spiaggia di Bibione per documentare il progetto iniziato dalla WWF per la salvaguardia delle spiagge italiane dalla plastica, spiagge plastic free. Circa 40 spiagge hanno aderito a questo progetto in tutta Italia. Centinaia di persone si radunano per pulire le spiagge. Il progetto ha avuto inizio l'estate 2019. In questo progetto dei volontari liberano le spiagge dalla plastica e dai rifiuti in generale. Passo la parola a Daniel che ci parlerà di alcune statistiche riguardanti questo progetto. Grazie Gioele, oggi vorrei parlarvi di alcune statistiche riguardanti il progetto Spiagge Plastic Free, ad esempio delle regioni dove viene applicato. Le regioni in questione sono Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia, Marche, Emilia Romagna e Veneto. Questo progetto è nato nell'estate del 2019 e serve soprattutto a ripulire le migliaia di bottigliette di plastica che finiscono continuamente sul fondale del mar Mediterraneo. Infatti, una quantità di plastica, pari a più di 33.000 bottigliette, viene gettata ogni minuto in questo mare. Grazie per l'attenzione, ora passo la linea alla collega Laura, in diretta dal centro di Aura. Grazie per la linea, mi chiamo Laura e sono una giornalista inviata di Sky. In questo momento mi trovo in un centro commerciale per intervistare dei passanti per alcune domande. Salve, scusi il disturbo, vorrei farle alcune domande sulla salvaguardia del mare. Certo, mi dica... Lei, per fare la spesa, utilizza borse di stoffa o sacchetti di plastica? Fino a qualche tempo fa utilizzavo sacchetti di plastica, poi guardando dei documentari sul, sull'inquinamento del mare ho iniziato a utilizzare borse di stoffa. Grande esempio! E mi dica, da cosa pensa sia dovuto l'inquinamento del mare oltre che dalla plastica? Le cause sono davvero molte, purtroppo, come la concimazione eh, che favorisce alla crescita di alghe che consumano l'ossigeno, eh, presente nell'acqua e anche il petrolio secondo me è un, um, un, una causa per l'inquinamento del mare. La ringrazio molto per il suo tempo, arrivederla. Grazie, arrivederci. Buongiorno, mi dica, lei invece che cosa fa per la salvaguardia del nostro mare? Innanzitutto faccio la raccolta differenziata ma non solo. A lavoro porto, al posto della bottiglietta mi porto una borraccia, non faccio use di cannucce e di cotonfiocche, nemmeno di, pati, di piatti e bicchieri, usa e getta e cerco sempre di evitare imballaggi di plastica. Grazie mille, ma un'ultima domanda. Secondo lei quali rischi stiamo correndo? Mm, a lungo andare potremmo ricorrere a seri rischi, eh, non solo verso gli animali, specialmente verso i pesci ma anche verso le persone, perché i pesci mangiano i rifiuti nel mare e noi mangiando questi animali ci avveleniamo. Grazie mille per la disponibilità. Seguite anche voi il loro esempio per salvare il nostro mare. Ora passerò la linea allo studio 4, dove interverranno due esperti in questo campo. Arrivederci. Arrivederci. Grazie per la linea. Salve a tutti, io sono Francesco. Oggi siamo in compagnia di due esperti, la biologa Daniela, buongiorno, e la signorina Margherita, buongiorno. buongiorno. Eh, che ci daranno consigli e informazioni in più sul tema di cui hanno già parlato i miei colleghi. Inizierei col chiedere a Daniela il motivo per cui la maggior parte dei rifiuti finisce nei mari e non nelle discariche. I mari sono diventate le nuove discariche del pianeta a causa della mancanza di depuratori e dell'alta attività turistica. Infatti, per quanto riguarda le zone balneari, finiscono in mare flacconi di razione solare, bustine e involucri di gelati, bottigliette e mozziconi di sigarette. Se filtrassimo tutte le acque salate del mondo, scopriremmo che ogni chilometro quadrato contiene circa 46.000 microparticelle di plastica. E se dirmi quali sono i posti più inquinati? Purtroppo la maggior parte dei mari sono inquinati, ma in certe zone è più rilevante, ad esempio la Cina, considerata quella spiaggia più inquinata al mondo. A seguirla il Giappone, con acque radioattive a causa del devastante disastro nucleare del 2011. Per quanto riguarda l'Italia, anche qui il fenomeno è abbastanza presente, soprattutto nel Mediterraneo. La situazione è talmente grave che in certi mari del mondo si sono create vere e proprie isole di plastica. E secondo lei abbiamo ancora la possibilità di ridurre le quantità di rifiuti che finiscono in mare? Secondo le stime più affidabili, nel 2050 avremmo prodotto più di 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui la maggior parte di provenienza domestica. Ma se non vogliamo che questo capiti, una soluzione c'è e si può sintetizzare nel principio delle 4R. Interessante! Mi faccia capire meglio, in che cosa consiste questo principio delle 4R? Certo! Il principio delle 4R consiste in ridurre, Optare per prodotti con meno imballaggi, riusare, riciclare, cioè fare la raccolta differenziata e recuperare, cioè produrre oggetti diversi dalla loro funzione originale. Vi ringraziamo per averci dedicato il vostro tempo e se volete anche voi contribuire a migliorare il nostro pianeta potete ricorrere alle 4R. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Eccoci, non mi resta che ringraziare tutto il team di Sky Academy Studios. A dopo. Francesco giornalista, Sofia giornalista, Giorgia regista, Alessio stilista, Samuele cameraman, Francesco montatore. Buon... Buon, buon, Natale. Natale. buon Natale! Un buon Natale a tutti da Big Picture Learning di Biella. Ciao! Ciao, sono Laura e sono la giornalista inviata. Ciao, sono Sebastiano e sono il testimone oculare. Ciao, sono Brooke e sono il regista. Ciao, sono Kadim e sono il testimone oculare. Ciao, sono Federico e sono il monotore. Ciao, sono Asi e sono la cameraman. Ciao! Ciao, sono Margherita e ho fatto l'esperta. Ciao, sono Daniela e anch'io ho fatto l'esperta. Ciao, sono Francesco e ho fatto il giornalista. Ciao, sono Andrea e ho fatto il cameraman. Ciao, sono Emanuel e ho fatto il modatore. Ciao! Ciao! Ciao!